Nella veglia salvaci Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascia Signore che il tuo servo vada in pace, Conto la tua parola Perché i miei occhi Hanno visto la tua salvezza La, la tua salvezza, la tua salvezza. La tua salvezza. See you Yeah. Nella veglia salvaci Signore, nel sonno non c'è abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.